e che sul mio blog www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti la dieta del gruppo sanguigno è stata sviluppata nel 1957 dal naturopata statunitense James D'Adamo e successivamente ampliata dal figlio Peter si basa principalmente sul presupposto che esistono alimenti compatibili con il nostro gruppo sanguigno e alimenti invece non compatibili la dieta principalmente consiste nel favorire alcuni gruppi di alimenti ed eliminarne altri. Il gruppo 0 ad esempio è, secondo le teorie del naturopata, tipico degli uomini primitivi in origine, quindi è un gruppo specifico delle popolazioni raccoglitori e cacciatori. Il gruppo A invece si sviluppa durante l'agricoltura. Il gruppo B è invece legato al periodo dell'allevamento, il gruppo AB invece è un incrocio tra i due. Da queste assunzioni, da questi presupposti, James Dadamo sviluppa la sua dieta. Alla luce delle conoscenze attuali possiamo tranquillamente dire che questo tipo di approccio non ha alcun senso, ne avevo già scritto tempo fa sul mio blog, eh, vi lascio il link in descrizione. Quando scrissi il mio vecchio articolo, era il 2014, facevo riferimento ad una ricerca sviluppata all'Università di Toronto. Queste, questi ricercatori hanno preso 1.455 persone e le hanno sottoposti alla dieta dei gruppi sanguigni. Hanno dato loro istruzioni precise su come mangiare senza però tenere conto dei loro gruppi sanguigni. In pratica davano diete dei gruppi sanguigni a persone a caso. Si è visto che alla fine dell'esperimento le persone che seguivano in maniera più rigorosa questa dieta avevano indubbiamente dei vantaggi. Ma questi vantaggi erano indipendenti dal fatto che la dieta fosse collegata al, al gruppo sanguigno di quella persona oppure no. Quindi il collegamento tra gruppi sanguigni e dieta era totalmente sfatato io pensavo nel 2014 che questa ricerca avesse concluso completamente il discorso la dieta dei gruppi sanguigni non ha alcun senso se non come indicazioni generali di buona alimentazione invece recentemente è uscito un nuovo lavoro che conferma i risultati del 2014 in particolare eh, era un esperimento sull'efficacia della dieta vegana a basso contenuto di grassi sulla perdita di peso e il miglioramento eh, di alcuni valori ematici. Durante eh, l'esperimento sono stati raccolti anche campioni di sangue e hanno valutato anche i gruppi sanguigni. Questo ha permesso ai ricercatori di eh, valutare i risultati anche da questo eh, punto di vista. Hanno diviso il campione in due gruppi ad, un, ad una parte, alla prima parte è stata data la dieta vegana a basso contenuto di grassi alla seconda parte invece è stato detto di semplicemente non cambiare le abitudini alimentari la valutazione alla fine ha mostrato che i risultati migliori sono stati come ci si aspettava per eh, le persone che seguivano la dieta vegana eh, a basso contenuto di, di grasso ma all'interno di quel gruppo eh, dovevano essere favoriti i portatori di gruppo sanguigno A più vicino alle verdure perché era quello legato all'agricoltura. All In realtà non c'è stata alcuna differenza. Eh, I vantaggi sono stati simili sia per i gruppi A sia per le persone che invece avevano gruppo 0. Quindi ancora una volta la dieta dei gruppi sanguigni non ha alcun senso. In conclusione quindi possiamo affermare che la dieta inventata da, da D'Amo più di mezzo secolo fa ormai è completamente sconfessata, non ha più alcun senso se non dal punto di vista del gusto personale. Seguite queste indicazioni se vi piace di più mangiare in un modo o in un altro cercando di avere comunque una dieta più completa possibile. E voi? L'avete mai provata? Come vi siete trovati? Raccontatemelo qui sotto, io sono Giuliano Parpaglioni e se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti!